Buondì e benvenuti Point. In questo video parleremo dei codici promozionali che sono stati messi a disposizione da Phoenix Point nel corso degli anni. Sono sostanzialmente 6 codici che vi metterò anche in descrizione. Per attivarli, dovete andare qui e inserirli. In questo caso io li ho già inseriti, quindi mi darà un errore. Sono 6, per esempio, possiamo provare Chaotic che in realtà è tutto maiuscolo, come vedete, sono case sensitive. E qua mi dice giustamente, con questo bianco su giallo che è molto leggibile, che è stato già riscattato. Allora, sono sei. Chaotic, Happy Heavy Holidays, Phoenix Friends, Watch the Skies, Here Comes the Phoenix e Absolute Power. Diciamo che questi codicilli potrebbero essere quasi considerati come cheating, perché danno delle... Un sacco di attrezzatura a gratis, un sacco di armature gratis, anche delle armi, anche delle armi che non avremo all'inizio, quindi sono abbastanza um... cheating, sapevatelo quando iniziate una nuova una nuova run. Ah, ogni volta che inserite il codice dovete iniziare una nuova run per averle a disposizione, cosa che stiamo per fare in questo, giusto per far vedere come funziona. Allora, vediamo subito cosa abbiamo a disposizione. Vabbè, avevo scelto il livello Hero, quindi ci saranno 5 soldati a nostra disposizione. Datemi un secondo e arrivo subito. Rieccoci qua. Allora, cosa abbiamo a disposizione? Intanto, per i cecchini, abbiamo a disposizione 3 set di armatura. Comunque, avrei, um, avrei... Sostanzialmente sono delle modifiche estetiche al uh, set base del, uh, dello sniper. Non credo potremmo... Man Se installate una determinata mod, potreste anche costruirvele da voi. Ma in, in questo caso, usando solo, semplicemente il, il gioco vanilla, com'è che, com che arriva? Togliamo magari l'armor pattern così si vede meglio Ora abbiamo a disposizione sostanzialmente Tre set di armatura per il cecchino all'inizio Quindi potrete armare già due bei cecchini a, gra sostanzialmente a gratis Per quello che parlavo di cheating Uno è questo Molto Molto china Ah e tra l'altro il suo schioppo Personalizzato, e un altro è questo, un po' più slavato. Ah, tra l'altro, dicevo del cheating, perché ovviamente questi elmetti non è che sono vincolati agli sniper. Voi potete prendere e darli a gratis al vostro heavy E se vedete qua penalty su so accuracy, con queste robe qua, la penalty su so accuracy viene mitigata magicamente. Tutto questo ovviamente è gratis. Accorersi meno 4%. Già che siamo qua con gli lievi. Uh, ci saranno vari set che saranno a disposizione solo per lievi. Questi sono gli assalti, questi sono. Questi sono gli lievi. Ci saranno 4 set per lievi. Um... Tre, sostanzialmente sono modifiche estetiche al set base con però una piccola modifica vedete questo? questa è l'arma base degli lievi. che però non hanno messo dall'inizio è stata messa in seguito questi set base hanno ancora l'arma eh, iniziale degli lievi. quindi il, che era il cannone hell 2 che ora trovate dopo una certa ricerca questo è il cannone natalizio, sostanzialmente Se volete distribuire i pacchi in questa maniera violenta L'altro kit abbastanza base è questo qua E poi c'è questa armatura per gli EVI. E con questo che è sempre l'L2 cannon, vero? Sì Un po' più... Fancy, diciamo così Allora, questo è qua per quanto riguarda gli che Tra l'altro Potete anche fare una cosa uh, Tra i set base potremmo prendere delle armature che sono Un'armatura da berserker Che è questa Berserker sostanzialmente sono la classe di Anu che colpisce da vicino Uh, L'Hanerlaxo Relaxo questa Sì, che è questa Molto vichingo. E per raggiungere vichingità dovete dargli questo. Ehi, ma gli Evi non possono usare armi da vicino? Eh no, ma, ma quando avranno questa, sì. Che è la prima abilità che si riesce a guadagnare. Melee weapon proficiency e aggiungerà 50%. E avrete subito una bella arma da vicino che fa tanto male. Secco, così Allora Altra cosa che è abbastanza un cheat Secondo me Quindi mi sento un po' dis... Allora, adesso vediamo un attimo gli... Gli, gli, uh, gli assalti Anche qua gli assalti è abbastanza un mezzo cheat Perché oltre a La modifica estetica così Che va bene, Lascia il tempo che trova Grazie ai codici promozionali potremmo fare le prendere subito le un paio di armature da sinedrio. E rispetto all'armatura base, per esempio, del metodo, da più accuracy a scapito di un pelo meno di armatura. Questo è già utile. Il gambale, idem, da un po' meno di armatura per un po' più di accuracy anche questo. E il body. Ecco il body per esempio è Quello che avete Dà più di uno di velocità Più accuracy E pesa leggermente di meno Quindi è già un vantaggio avrete due set di armatura così Questo Oppure quello nero verde Tutto ovviamente è gratis già dall'inizio Lo potrà essere equipaggiato da chiunque Quindi capite mica un mezzo cheat In più Ah giusto me l'ero dimenticato che c'era anche l'ares nero Vabbè e avrete il Deimos all'inizio. Ah, queste ovviamente non potranno essere reverse engineering. Almeno non, non po si potrà fare reverse engineering di questa, quindi ve lo dovrete andare a cercare. E ci sta anche. Um, il Deimos è l'arma laser che avrete a disposizione. Che ha molto molto più raggio e anche molte più munizioni. Quindi è un notevole miglioramento della nostra arma iniziale. Però fino a che non fate ricerca avrete questo set di munizioni e via e basta. Adesso vediamo l'altro set. Mettiamo la nostra stilata di moda. Ecco fatto il nostro Heavy. Perfettamente armato come il Sinidrio. Poi... Che altro c'è a disposizione con le armature promo? Abbiamo un set d'armatura da Technician molto molto corrotto diciamo così non avremo le armi da technician però avremo già di base questo che è la loro struttura, struttura di struttura che fa ripara i ripara i dispositivi tecnici rispara... rit fa ritornare a salute quindi riparerà anche le, um, le uh, cose meglio meccaniche tutto questo a gratis appena parte il gioco, quindi capite a moi, capite a moi quanto, quando dico che è mezzo cheating usare questi codici. In più potremmo avere, e questo è veramente barare perché qua è solo, è solo uh, grazie a queste armature che si potrà fare, un bel set da Priest. Quindi che è il, il soldato di Cepoli di Cepo Ano che potrà avere mind control, eccetera, eccetera. Questo è l'unico elmetto che dà in steel frenzy. E in steel frenzy è utilissimo perché è l'abilità che permette di raddoppiare la velocità dei nuovi vostri soldati per due turni e, e li rende immuni al panico. Quindi, e questo è un elmetto. Quindi non richiede modifiche genetiche né niente. Potete metterlo a chiunque. E funziona. E qua è l'unico elmetto che fa così perché gli altri solo richiedono modifiche genetiche. E infine, l'ultimo set di armatura dall'espansione dall Chaotic. Da quest... È un kit di armatura da infiltrator. Quindi tantissima. Darà tantissimo. Uh stealth stealth più 50 questo diventa praticamente invisibile e una balestra anche qua dovremo andarla a ricercare questo è l'infiltrator del sinedrio quindi non l'avrete all'inizio dovrete aspettare un bel po' prima di trovare le munizioni di... non tantissimo appena avrete qualcuno che fa l'infiltrator potrete andarlo a prendere uh... Niente, questo kit da kit di armatura da più um, a scapito di un sacco di armatura rispetto all'assalto normale ha un'armatura ridicola ma dà molta più stealth vediamo per esempio l'elmetto anche dà, dà anche più percezione vediamo i pantaloni anche qua da molto più stealth, a scapito di armatura e velocità. Quindi attenzione perché la velocità negli assalti è tutto. Meno, meno armatura, più stealth. Quindi volendo queste cose qua però eh, siccome non è detto che un cecchino abbia bisogno di muoversi velocemente potrebbe essere un'idea. Però... Avrete la pen penalità sul fatto che l'armatura non dà più accuracy. Cosa che invece i cecchini serve tantissimo. Infatti i kit di armatura qua danno un totale di 14 punti di accuracy. Quindi un bel vantaggio. Però questi cecchini potranno avere il kit di armatura. Questo simpatico kit di armatura. Che però senza la testa Mamma mia È abbastanza ridicolo come è, com è messo Però già eh, vabbè, um, Perception più 51 Accuracy più 18 Quindi già un punto in più Stealth più 3 Non è tanto, pi tanto più stealth Accuracy più 17 Già più accurato adesso Di, di come era prima In più avremo il Steel Frenzy Tutto al turno 1 quindi un bel vantaggio, diciamo così. Tutto questo all'inizio del gioco, quindi... Come vi dicevo, questo è un po' un cheating, però siccome si gioca in single player uno può anche dire ma che me frega, io mi faccio la partita che voglio, voglio anche mettermelo difficile, ma eh, riuscire a sopravvivere soprattutto nell'early game si può fare. Bene, questo è tutto. Che cosa ne pensate di questi codici? Li userete? Fatemelo sapere nei commenti. Tchau!